Forse i nostri governi ci nascondono qualcosa. I resti rinvenuti in Roswell erano davvero di un pallone erostatico o di visitatori da altri mondi. Abduction, ovvero rapimenti ad opera delle ebe, entità biologiche extraterrestri. Enrico? Cosa c'è? Non sono rimasti per cena. Ogni rapito porta con sé un marchio, una traccia di un presunto contatto. Luci intermittenti nei vostri cibi. La domanda è se non siamo solo in questo momento. Ma trovate uno spreco di spazi. Ma sei serio? Dico solo che non escludo la possibilità a priori. Non credo mica a tutto. Penso che con tutto questo spazio è improbabile essere solo. Hai fatto del tuo meglio con la musica. E come è andata? Ma io di quel parlare di spazio Guarda, non c'è più nessuno Dove sono tutti? Questo lo sentite? Ok Siamo soli Sì, cosa significa stare ogni notte su quel tetto e chiedersi dove sono tutti? Ma dove sei tu Enrico? Guardaci, chiusi qui, lontani da ogni rischio era tutto pronto. Una casa insieme. Ma inutile. Sta solo di testa sua. È un uomo. Cosa vi aspettavate? Voglio un'approvazione. E se non la trovano, cercano altrove. È un cielo segno. Gli alieni sono tra noi. Non mi credete. E questo coso me lo sarei messo da solo. Ma sei solo. Oh Oh, oh. oh. Non andrai molto lontano con quelle. Ne dovrei avere delle altre. Uscire, no, eh. Ce la posso ancora fare. Potresti incontrare qualcuno interessante. Eravamo delle belle persone. Almeno così hai sempre giurato. Ricordi? Non ne ricordo che mi manca. Sei stato tu a lasciarci il sbaglio. i sbagli li abbiamo sempre divisi a metà. Ma per una volta, una nella vita, vai a prenderti ciò che vuoi: le sigarette, le ragazze. Tutte cose che fanno male, insomma. <ride> Come hai fatto a finire così? Non c'è stato giorno in cui non abbia pensato di lasciarti. E da quando ci sei riuscito quanti i giorni che ci separano. Ci hai mai veramente amato? Cosa vuoi fare? Mostrarti ciò che non vuoi vedere. Liberati dalla nostra presenza. Il futuro è le tue spalle.